In questa videoguida scoprirai come si crea un sito professionale in meno di 10 minuti. Stai per vedere esattamente come registrare un dominio e attivare l'hosting, come installare WordPress dalla A alla Z, come installare un tema gratuito, come acquistare e installare un tema premium a pagamento e infine come installare i migliori plugin per WordPress. In particolare, l'hosting consigliato è SiteGround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 Ripetendo la medesima procedura puoi continuare finché non hai tutte le funzionalità che ti interessano.